Thank you. carissimi amici buongiorno e ben ritrovati oggi qui all'interno del mio allevamento all'interno del nostro canale del canale team brevissimo video per rispondere ad alcune delle vostre domande che sono sorte dopo la visione del nostro bastoncino 2023. intanto vi ringrazio per queste domande perché ci danno l'idea di fare altri video e quindi continuate così allora le domande sono state un paio quando iniziamo a, a somministrare il prodotto e in quante, quante volte a settimana lo somministriamo bene io il prodotto lo inizio a somministrare un mese e mezzo prima eh, l'inizio del, della vera e propria riproduzione quando parlo della vera e propria riproduzione parlo del, dell'inserimento del, dell dei nidi all'interno delle gabbie quindi un mese e mezzo prima si inizia generalmente inizio prima con una volta a settimana, un paio di settimane, e poi passo a due volte. Appena le coppie sono formate e si va a mettere i nidi, il passoncino diventa quotidiano. Le quantità sono eccessive, inizialmente sono veramente poche. Non dobbiamo ingrassare i nostri animali, ma dobbiamo e abituarli al passoncino che servirà per affrontare la nostra riproduzione tutto qua e comunque ne parlerò e spero che sia stato chiaro e ne parlerò durante la stagione di riproduzione e parleremo anche di altre tantissime cose adesso vi lascio un abbraccio dal non usciva la mano dalla tasca Adesso vi lascio un abbraccio da Gabriele Carali di Tinder. ciao!